Mocast numero 4, siamo in compagnia di Stefano Mendini, bella stai, bella. bella. Bresciano, Camuno, adesso ho trapintato a Roma, performance, scultura, disegno, tatuatore. dici te un po' di tuo. Io produco oggetti, diciamo, questo per qualcuno è altro, mi fa solo che piacere. Attualmente mi sono dato alla scultura del legno, sono ritornato un po' alle origini. Eh, ho studiato il liceo artistico da giovane, ho seguito gli studi, eh, frequentando l'accademia di design, e poi sono venuto a Roma a sperimentare un altro tipo di visione dell'arte al teatro, alla performance e quindi mi sono dato molto alla sperimentazione anche per lasciare, diciamo, la produzione negli ultimi tempi invece mi sono riavvicinato alla scultura in particolare del legno, ecco un materiale naturale, nobile, antico, accademico e quindi adesso sto concludendo una piccola serie da, da un po' di mesi ecco eh, perché il legno richiede molto tempo 2.000 years later. tardi proprio molta pazienza e quindi queste opere richiedono molto tempo anche di presentarle, di finire, c'è qua qualche pezzettino Questa guerra hai iniziato già con l'Accademia, la è venuta dopo? Cioè? Avevo imparato al liceo artistico grazie al mio professore che si chiama Civitini Gregorio, un grandissimo scultore eh, che mi ha fatto innamorare di, di questa tecnica, essendo una cosa molto lenta, non avevo tempo, diciamo, nella fase giovanile la struttura del legno viene superata da altre, eh, altre priorità. No, in generale, scoprire un po' tante cose, ecco, al di là delle tecniche artistiche, poi abbiamo vissuto il mondo digitale, quindi abbiamo eh, dalla realtà virtuale a, a tante cose da imparare dal mondo del digitale, è tutta roba nostra. Per un periodo mi sono dato tanto anche quello, 3D, Photoshop, tutte queste cose qua. E in realtà, dopo devo dire grazie a lui, sono potuto tornare a qualcosa di più accademico, di più materico, reale, ah, molto contento di, di non essere così schiavo del digitale, mi sentivo completamente schiavo del digitale. Il legno mi ha riportato alle origini. Okay. Per quanto riguarda eh, le tue fonti di, di ispirazione, come, come nasce il tuo processo creativo? A seconda del progetto che si faccia, mh, ogni processo richiede un tipo di processo creativo. Ecco. Questo tipo di, di progetto che sto portando avanti ha un processo creativo molto metodico, lento, eh, quindi accademico. Eh, vai a scolpire una cosa che già hai pensato nel minimo dettaglio, quindi per tante ore di creativo non c'è nulla, diciamo, c'è solo una grande cosa artigianale. Ma, mh, che... La, speg la spegni completamente E quindi ecco Questo tipo di processo creativo era una cosa per altre cose magari La performance Improvvisata Il processo creativo Stesso È la performance Dipende Ecco E per quanto riguarda Fonti di ispirazione Penso che io sono uno che ho, mi piace studiare, mi piace aggiornarmi, quindi tutti gli artisti influenzino il mio percorso, ma penso anche il tuo, come quello di tutti, anche chi non se ne rende conto, vediamo le opere, anche se non capiamo da chi le stiamo, da chi stiamo attingendo, ecco. okay. Nulla si crea, no? tutto si reinventa, poi se, se parlavo di, di grandi artisti come influenza, penso che da artista poi piace studiare, aggiornarsi, dobbiamo un po' subire l'influenza di tutti gli artisti passati e, e attuali ecco, senza fissarsi su nessuno però è un'influenza che dobbiamo avere quindi ness nessuna influenza particolare spero, ma spero di, di poter usare un po' tutte continui a diventare tre fonte di ispirazione degli altri sì, speriamo è vero che quanto riguarda magari la scultura è eh, sì, so. <ride> e questo periodo particolare in cui viviamo, c'è corona, storie, covid, virus, e, e come lo vivi? Vabbè, sono scioccato, penso, come tutti, però la vivo in maniera molto distaccata, eh. distaccato. Da tutto mi chiudo nel mio laboratorio e cerco di non, non voler avere un punto di vista chiaro sulla situazione perché penso che sia impossibile avere chiaro cosa stia succedendo. Chei automatico in quarantena? Sì, <ride> sì, sono praticamente in quarantena, la scolpire già ce l'ho, mm. quindi posso chiudermi in casa senza creare problemi. Già. Questo sistema è incasinato, ecco, okay. Quindi sì, sono un po' stranito, non ne sto così, in disparte. Ok, e quindi visto che già ci siamo, faccio vedere un po' e descriverci quale opere che c'è lì sul tavolo. Ah, qua sul tavolo, sul... vabbè, ho questa, diciamo sono perfezionato questa, è una mano sofferente ha la pelle tagliata diciamo. E appunto come dicevi si chiama San Bartolomeo che è stata squegliata la pelle. Esatto, bravo. Eh. Hai studiato? Eh. <ride> no, sì, San Bartolomeo è un protettore anche delle ferite, quindi l'ho scolpito in questo periodo, diciamo nella prima quarantena, bisogno di protezione divina. Quanto ci hai messo a farlo più o meno? Ma una mano così, più o meno 8-9 giorni. 8-9 ore al giorno, ecco, è un lavoro abbastanza complicato. Wow, molto bello. Tubi di ferro che sostituiscono un po' le ossa, o... è un elemento industriale, è cioè una cosa prettamente artigianale. Okay. Cioè, sono, fatto di sono proprio fedeli, non lo ritengo una cosa... È importante non lavorare con l'elettricità quando lavori in legno, per proprio un contatto naturale. E da qui ci colleghiamo alla, alla frase la di Platone, che citando l'arte, gli artisti sono considerati un pericolo, una minaccia per l'ordine vengono sottoposti a censura. so cosa ne pensi. No, non me la sentirei di contraddire con la... <ride> Ritengo che sia una verità, ecco. È romantico pensare che sia una verità, e a volte viene anche da pensare, ecco. La base, le fondamenta dell'unico modo di fare una rivoluzione a questo sistema ingarbugliato, ecco. Deve partire dalla natura, dalla sostenibilità, per forza, ecco. Appena, appena lo capiamo, appena ci riavvicineremo davvero a questo, potremo iscrivere un po' le, le regole del sistema, se no, è impossibile. Quindi sì, aveva ragione Giardone. Se ci lasci imparano gli artisti, probabilmente se sì, cambiamo un po', Io credo che potremmo cambiare un po' in meglio le cose, ecco. Okay quanto riguarda invece qualche progetto futuro a cui sta lavorando, puoi condividere con noi eh, qualche mostra, qualche collaborazione futura oh, adesso devo concludere questa serie di opere, che sono più o meno a metà strada, sono circa otto, e voglio arrivare più o meno da qui vicina, mm -hmm. e quando tutto sarà più tranquillo vedrò di promuoverle e poi invece una cosa parallela, perché a Rossi sono tanti lavori paralleli magari in quello che stai facendo nello specifico, oh, ho partecipato a un mediometraggio di un regista che si chiama Notteo Delai, è stata una bella esperienza, uscirà più o meno a dicembre, gennaio, prima in qualche concorso, poi potremo vedere, ecco, quella è stata un'esperienza divertente che solo penso Roma poteva offrirmi in quel modo. Parla della vita di di quello che succede dietro la vita di artisti di teatro, di un piccolo circo di poveri, quasi miserabili artisti, diciamo. E si vede un po' cosa succede dietro, una roba abbastanza drammatica. L'ho visto un racconto reale, diciamo, che può succedere dietro le di quinte, di qualcosa di povero, che è un ecco, ambiente che abbiamo vissuto spesso. <ride> Ma rimanda ah, un po' anche i freak show quelle cose lì, magari. ha un po' un bel, ha un bell'immaginario, sì, diciamo che un quindi per è la prima volta che reciti comunque avevi fatto anche le cose in Rai Sì, avevo fatto delle collaborazioni però diciamo a livello di performance quindi molto teatrali eh, molto di corpo, body performance diciamo qualcosa in qualche teatro invece questa è stata proprio recitazione è stato un buon risultato Poi vedo anche un sacco di tatuaggi quel Nicola ha un'altra sua forma d'arte La è una, una dipendenza necessaria è come ogni persona che ha il più piccolo puntino di tatuato a chi è qui comunque si condivide la stessa dipendenza. Il primo non è mai l'ultimo, ecco. C'è qualcuno in particolare che ti tieni, quelli che hai? Forse quelli sul volto penso siano quelli un po' più importanti, ecco, anche per il posto dove decidi di farli. Mm. Il titolo vivere è un'arte. E se qualcuno mi sono più infezionato. Eh. E se uno vuole vedere il tuo lavoro così? Attualmente Instagram, però sinceramente mi piacerebbe uscire un po' da questo sistema. Da questa cosa, de delle foto, degli hashtag, di, di farsi vedere. dover ogni giorno fare qualcosa. Tra l'altro io, se inizio una scultura è pronta dopo 15 giorni. Quindi sono un po' fuori dai dalle tempistiche. Qualità versus quantità quindi. È meglio, Instagram è bombardato da tanta tanta quantità, ma è difficile trovare la qualità. Invece, per artisti come noi preferiamo dedicare del tempo a quello che facciamo e eh. visto potresti riprenderti in diretta diventi interattivo anche a te. Ma se, se, se uno non si annoia, eh, se non si annoia guarda il martellare per due ore e un di meglio. <ride> Però hai appunto il legno, me lo tengo ancora come piccolo, mondo intimo. Così, dai, eh, all'inizio del, del podcast dell'intervista hai citato l'Accademia. Io ho fatto l'Accademia e volevo sapere. Molta gente oggi dice che la scuola, l'università, l'Accademia non serve più. E volevo sapere qual è il tuo parere a riguardo. Non potremmo mai da essere d'accordo con chi dice questo: assolutamente no, e soprattutto la che va studiare le tecniche vanno studiate per poter per esprimere devi imparare tutto il dizionario, imparare tutte le tecniche artistiche per poi non avere grossi limiti quando vorrai esprimerti in quel modo, ecco. Per imparare tante tecniche ci sono dei segreti, cioè delle cose che ti insegna solo l'apprendimento, poi l'esperienza sul campo, l'esperienza da chi ne sa più di te. Poi c'è l'arte contemporanea, da, da, dallo spazio a illuminazioni concettuali che magari... No, occhio non richiedono tecniche artigianali, complesse. Se, eh, il concetto è buono, diciamo che può anche non esserci tutto questo, questo studio tecnico, però no, bisogna studiare, bisogna imparare tutto, assolutamente. Dopo sei liberi, sei liberi di fare male le cose, di, di non farle sì. in che voglia, però prima bisogna essere. Le prime influenze che ho avuto giovanili sono anche, quindi continuo a portare avanti questo tipo di visione. Ecco. Qualche per gente che lavora al legno, il mio modo di definire le sculture è inguardabile. Perché dicono, no, devi, devi lisciarlo, deve essere perfetto, deve essere tutto. La bellezza ha un valore indiscutibile ringraziamo ringraziamo stefano oggi per aver dedicato il suo tempo a Mocas. non dimenticatevi di seguire i suoi lavori spettacolari su instagram ovunque lui poi di posti e non dimenticate di seguire anche noi su youtube e anche su instagram grazie ciao